delle problematiche che stiamo affrontando in questa fase di crisi. Quindi grazie a tutti voi, grazie in particolare a Daniele Santalamazza che è arrivata questa mattina da Roma e quindi lo ringrazio particolarmente, grazie anche a tutti gli attivisti che sono venuti anche da Poliziasse, anche da Cagliari, sono delle persone che sono arrivate, quindi grazie a tutti per questa presenza oggi. Quindi l'incontro sarà un approfondimento sulla tematica dell'Euro. Evi che tengo a precisare è un'associazione un apatitica, quindi è assolutamente equidistante da tutti i movimenti e i partiti politici. Non fa altro che cercare di mettere in evidenza, di pubblicare gli studi della MMT e quindi tutte le riflessioni che si possono fare riguardanti i temi economici e quindi la crisi che stiamo affrontando. Come abbiamo strutturato l'incontro di questo pomeriggio? Adesso dopo questa mia breve introduzione presento un lavoro che va a toccare un po' di... Vari, vari aspetti e vari punti che riguardano proprio i temi eh, europeistici. Successivamente Daniele invece approfondirà le tematiche dal punto di vista economico e poi avrete la possibilità di porgere qualsiasi tipo di quesito a Daniele. Tenete presente che io a Daniele ho richiesto di approfondire quello che è un pro progetto presentato dagli economisti ai nostri portavoce in Parlamento, che è cioè il portavoce del Movimento 5 Stelle che si chiama EPI 5 Stelle quindi ho chiesto di illustrarcelo e anche di parlarci di quelli che sono i sette punti che il Movimento 5 Stelle porta nella campagna elettorale per le europee e quindi ci darà Daniele un suo parere anche su questi, su questi aspetti. Quindi inizierei illustrandovi questo mio breve lavoro introduttivo che vorrei iniziare con una frase di Abraham Lincoln. Il privilegio di creare moneta non è solo la suprema prerogativa dello Stato, ma anche la sua massima risorsa creativa. Ebbene, questa frase veramente identifica, quella che è l'importanza di chi alla fine ha il controllo diretto della moneta, perché alla fine chi ha il controllo della moneta controlla veramente tutto. Dall'economia, alla politica, agli aspetti sociali, è tutto collegato. E se vogliamo provare a contestualizzare la figura di Lincoln storicamente, Lincoln è stato il sedicesimo Presidente degli Stati Uniti, ebbene si viene a trovare durante una fase della guerra civile dove deve reperire le risorse per le spese belliche. Ebbene in quel periodo le banche offrivano allo Stato il denaro con un tasso del 26 al 34%. Per cercare di non gravare e quindi non appesantire il popolo, Lincoln fa approvare dal Congresso un provvedimento attraverso il quale dà la possibilità al Ministero del Tesoro di emettere direttamente i titoli di Stato, quindi le banconote, i cosiddetti Banks. Attraverso queste banconote, questi dollari col dorso verde, e la cessione anche di buoni eh, del Tesoro direttamente al popolo, ha la possibilità di finanziare direttamente le spese della guerra. Pensate che nel 1972 si calcola che i soldi che sono stati risparmiati, quindi inondati direttamente alle banche, sono circa 400 miliardi di euro. Lincoln muore nel 1865, viene assassinato, successivamente il congresso revoca questa legge, diciamo che non mi voglio addentrare in teorie complottistiche, queste le lasciamo a Giacomo e a voi a Gerardo, però però diciamo che lasciamo leggiare questa possibilità. Fatto sta che la mia idea era quella di indirizzarvi verso l'importanza della gestione diretta della movenza. E pertanto dagli Stati Uniti passiamo all'Unione Europea. Se gli Stati Uniti infatti sono una federazione dell'Unione di Stati, quello che era il progetto, come tuttora il progetto, dell'Unione Europea, è quello di essere un insieme di Stati ebbene, noi quando sentiamo parlare di Europa fondamentalmente identifichiamo un'area geografica quando invece parliamo di Unione Europea pensiamo a un enorme condominio abbiamo di culture differenti di lingue differenti di burocrazia pensate che la Costituzione Europea originariamente era di circa 450 articoli sono invece 34 quelli della Costituzione Americana Kissinger scherzosamente diceva: Se io mi devo rivolgere, devo cercare qualcuno negli Stati Uniti, mi rivolgo alla Casa Bianca, se invece devo cercare qualcuno nell'Europa, a chi chiamo? E se realmente un politico come Kissinger poteva avere queste problematiche, i cittadini come riescono a muoversi in questo manasma? Facciamo un esempio, se io qui vi chiedessi che cosa è disegnato sulla campanata da 5 euro, dove si trova Masdi? Qual è il Presidente del Consiglio europeo? Io non so quanti di voi qui riuscirebbero a darmi una risposta in tempi, in tempi brevi. Invece, se io chiedessi negli Stati Uniti che cosa c'è disegnato sulla campanata da un dollaro, dove si trova Filadelfia, oppure che è il Presidente degli Stati Uniti, risponderebbero immediatamente ma questa è la distanza che c'è tra le istituzioni e i cittadini noi siamo ancora troppo distanti da un'istituzione europea non la conosciamo, ci risulta ancora estranea ebbene, partiamo da zero Maschi, qui veramente ho sofferto per riuscire a trovare un'immagine che identificasse Maschi mi sono mosso parecchio in rete e devo dirvi onestamente che l'immagine che più mi è sembrata rappresentativa di Maastricht è questa. Cos'è <ride> successo a Maastricht? Siamo nel 1992, Maastricht è una piccola cittadina olandese, qui 12 capi di governo firmano l'unione monetaria, definiscono quindi le tappe che porteranno all'arrivo dell'euro. Un momento storico, i paesi infatti abbandonano la propria sovranità monetaria, ma non abbandonano la propria sovranità fiscale. Questa è una delle prime faglie che ci sono all'interno della costruzione del progetto europeistico. Gli Stati quindi rinunciano alla sovranità monetaria, non a quella fiscale che rimane a responsabilità dei singoli Stati. Questo renderà unici i paesi dell'Eurozona. Infatti, sono paesi apparentemente solidi, con economie avanzate, che invece sono paesi fragili. Questo perché i paesi sviluppati e quindi avanzati durante i periodi di crisi hanno la propria moneta, possono stampare la propria moneta, svalutare il cambio e riprendere a crescere. I paesi invece emergenti sono invece costantemente a rischio di default perché indebitati in valute straniere. E' questo è infatti il paradosso e cioè che l'euro no? è una valuta straniera per i paesi che la utilizzano. Ebbene, nel 2002 inizia così a circolare questa nuova moneta. I paesi entrano in una nuova fase dell'Unione Monetaria in condizioni strutturali profondamente diverse. Pensate che in particolare la Germania in questi anni deve gestire una fase veramente critica del proprio paese perché le finanze pubbliche sono pesantemente gravate dei costi della unificazione tedesca. Varia quindi una serie di riforme nel settore del lavoro e nel settore del welfare che nel giro di pochi anni consentirà alla Germania di diventare la locomotiva dell'Europa, grazie al suo modello di crescita fondato prevalentemente sulle esportazioni. In questa fase di decollo avviene però un incidente. Questo incidente è il fatto che la Germania e anche la Francia, per la prima volta, Sfondano il tetto del 3% del disavanzo pubblico, ovvero violano uno di quei patti previsti dal Trattato di Maastricht, e succede durante la presidenza italiana. L'Italia prende atto di questa violazione, ma non fa nessuna procedura di infrazione. Questo è un grave colpo alla credibilità del processo di crescita dell'Unione eh, dell monetaria, perché paesi come la Germania e la Francia, che dovrebbero essere i paesi traino, invece violano questi fatti. Ma come si dice quando gli dèi sbagliano, in bocca anno russano. E' in effetti è proprio in questi anni che la stessa Grecia comincia a toccare i propri conti. Negli anni successivi, abbiamo detto quindi l'introduzione dell'Euro, la Germania, grazie alla crescita delle esportazioni, comincia ad accumulare avanzi della bilancia commerciale. La Germania continua a esportare deflazione, in onda al mercato di prodotti sempre più competitivi in termini di qualità e di prezzo. La Germania diventa così la Cina dell'Europa, grazie a un processo di svalutazione competitiva. E mentre la Germania si afferma a livello europeo e a livello mondiale, il resto dell'Europa, in paesi come l'Irlanda, ad esempio, o la Spagna, sono vittime delle bolle immobiliari. La Francia e l'Italia sono vittime, invece, della rigidità del mercato e di una scarsa concorrenzialità dei propri mercati. Pertanto la Germania acquisisce un grande vantaggio. E vediamolo anche graficamente. Abbiamo parlato di moderazione salariale. Vediamo qui in alto, a sinistra, la riforma avviene durante il cancellato di Schröder, che è questo che, che vediamo. La Germania praticamente è stata riuscita, attraverso questa moderazione salariale, quindi questi accordi tra i sindacati e il governo, a mantenere una sorta di equilibrio tra la produttività e l'andamento dei salari, cosa che non è avvenuta invece negli altri paesi europei. Infatti mentre i socialisti francesi ad esempio introducono la settimana di 35 ore, i socialdemocratici tedeschi invece... Del regolamento nel mercato del lavoro e cercano di prendere contro la ricerca dell'occupazione da parte dei disoccupati infatti i, i mini jobs abbiamo, che permettono agli attori di lavoro di riuscire a mantenere adeguato il ciclo economico e quindi a mantenere la produttività a livello del salario dal 2005 così la disoccupazione in Germania inizia in a decrescere a livelli pre-unificazione, direte, successivamente tutti i paesi cercano di mettere al primo punto la riforma del mercato del lavoro, visto anche il successo tedesco, ma dobbiamo essere consapevoli che questo non è più attualmente possibile, perché le condizioni di partenza sono totalmente differenti da quelle che avevamo negli anni durante i quali la Germania ha approfittato di queste condizioni, era una condizione di crescita. Erano condizioni, erano anni durante i quali Baffè, Bush, inondavano il mercato, soprattutto per cercare di recuperare le perdite subite dopo l'attentato, ad esempio, del dell'11 settembre. Erano quindi fasi di eh, crescita economica differenti. Ora siamo in un periodo di austerità, siamo in un periodo di stretta fiscale, che nei paesi europei addirittura è sottoposto alla stretta fiscale stimata nell'ordine dei 5 punti percentuali di uccidere, quindi condizioni totalmente differenti da quelle che hanno consentito alla Germania di avere questo vantaggio, che è quello che poi oggi attualmente chiaramente difende. Vediamo la bilancia commerciale, anche qui possiamo notare molto facilmente come la bilancia commerciale che cosa È è la differenza tra le esportazioni e le importazioni di merci. Il valore è il sul quando io esporto più di quello che importo diversamente sono i deficit. E vediamo come la bilancia commerciale della Germania raggiunge un dato positivo di 100 miliardi che è esattamente dato dalla somma accumulata del deficit di Italia, Francia e Spagna. Lo stesso lo possiamo vedere nel grafico che invece illustra la bilancia dei pagamenti che questo è uno dei più importanti strumenti di misurazione del commercio estero di un Paese rappresenta anche questo la differenza del valore tra l'importazione e l'esportazione, ma di beni, di servizi e di flussi finanziari. Anche qua vediamo come è speculare la crescita della Germania relativamente invece, e che è quanto la somma del deficit di Spagna, Italia e Francia. Senza dubbio a più riprese abbiamo sperato la fine dell'euro, e questo è successo in tanti paesi, così di PIS, okay? subiscono e stanno subendo le strette della crisi e quindi abbiamo visto indignato in Grecia, in Spagna piuttosto che in Portogallo. A Salvador ci hanno pensato i governi, la BCE, le organizzazioni internazionali, sempre e costantemente in ritardo, sempre e costantemente in inseguire ma questa insofferenza è un'insufferenza in crescita. Anche in Italia stanno avendo i movimenti che vogliono uscire dall'euro piuttosto che chiedere, come fa il movimento, del movimento 5 Stelle, un referendum. Le misure straordinarie prese dalla politica non sono state certamente sufficienti, anzi, non sono state l'austerità, sono state quelle che hanno assolutamente impedito una ripresa. Vediamo giusto qualche numero che riguarda direttamente l'Italia, che cosa è successo in questi circa 12 anni. Il prezzo medio dei beni è cresciuto dal 53,7%, il potere di acquisto delle famiglie è calato di circa il 40%, la produttività più 3,8% su 14% di media europea Quindi questi sono dati a riconsumo e sono veramente eh, impresentabili sono devastanti per la nostra economia però ho anche detto è mai possibile che noi con il fiore di euro dei puntati che mandiamo a rappresentarci ci troviamo nella impossibilità di riuscire a essere a avere veramente un certo peso a livello europeo e allora visto che abbiamo i gli eurodeputati più pagati in Europa ma anche i più assentisti sono le a vedere un attimo chi c'è chi, chi, chi mandiamo in Europa mandiamo certamente persone che si fanno sentire perché il balzanichi sicuramente è una persona che si fa sentire ma non ha una, una certa voce quindi la mandiamo in Europa mandiamo Emita per esempio è i più assenteista in Europa, ma mi si è anche giustificato, perché comunque non è che non hanno da giustificare lavoro, il loro lavoro lì, si parla di mila euro all'anno, esclusivamente. A chi gli ha chiesto del perché il suo assenteismo a questi livelli? Lui ha risposto, è, ha risposto così, dice no, no, io do subito la mia spiegazione, i mesi di trasporto dall'Italia a Strasburgo sono di una difficoltà rara. Normalmente bisogna prendere due voli e ce n'è uno sono diretto da Roma, che parte il lunedì e rientra il mercoledì. Ma la seduta che diventa oggetto di statistica si chiude in giovedì a mezzogiorno. Se mi fermassi lo perderei e sarei costretto a fare scavo a Parigi. Adesso noi non è che possiamo chiedere a Demita che ha 83 anni di fare lo scalo a Parigi. Quindi tra gli altri più assentesti ha dato una giustificazione certamente plausibile. Ma abbiamo anche Mastella ma abbiamo anche di Michele o abbiamo avuto, di Quindi, però adesso qui mi direte, ma tutti quanti, tutte le persone di una certa età, che hanno una certa carriera politica, ma ci saranno anche i giovani, certo che ci sono, c'è Salvini per esempio che ha fatto veramente una figura eccezionale, ultimamente l'abbiamo tutti quanti visti, questi sono coloro i quali ci rappresentano al Parlamento europeo e non è finita perché poi c'è anche il Bellusconi il quale ha fatto un, ha fatto un discorso durante l'insediamento del primo luglio del 2003 ha fatto gli scongiuri. Il suo discorso era l'euro rappresenta un elemento di stabilità per le economie che hanno scelto di condividere la sovranità monetaria. Ha fatto anche gli scongiuri ma non mi saremmo gli adattati più bene. Ritorniamo però a dire che dopo gli avvenimenti accaduti nei paesi PIX si scopre che l'euro è nudo. Perché se la Grecia può fallire, la Spagna anche, il Portogallo, può succedere all'Italia, l'Euro non ha un fondo monetario che possa intervenire a sostegno diretto degli stati, anzi questo è inventato dall'articolo cento di Martini. Pertanto ci vogliono degli strumenti che impediscano la deriva dell'euro. Uno di questi strumenti è appunto il meccanismo europeo di stabilità. Il firmato è un trattato composto da 17 stati membri dell'Unione Europea che presteranno i soldi ai paesi in difficoltà. Nel caso in cui lo Stato però, che ha preso in prestito, non sarà in grado di restituirli, il MES può rivalersi sui beni dello Stato sia mobili che immobili. Il fondo iniziale è di 700 miliardi di euro, l'Italia deve contribuire con 125. Adesso, inizialmente dovrebbe essere solo di 80 dei quali 14, Andiamo a leggere così qualche, qualche articolo così a caso. L'articolo 9, per esempio, il MES può richiedere il versamento del capitale in qualunque momento. Il capitale dovrà essere versato entro sette giorni per non capare le sanzioni. L'articolo 14, il MES presterà denaro più interessi allo Stato membro. L'articolo 32, immunità dei rappresentanti del MES da parte di tutti gli organi giurisdizionali degli Stati membri. Immunità dei documenti dei rappresentanti del MES. Immunità sui beni del MES da ogni forma è giurisdizionale. No acquisizioni, sequestro, confisse, escorpi, pignoramento, locali e documenti del MES sono inviolabili. Tutto rimane segreto, esenti dal fisco e dalle licenze creditizie. I membri del MES devono ottenere le informazioni protette dal segreto professionale. L'immunità dei membri del MES dai propri documenti. Tutte le operazioni del MES non sono soggette a tassazioni dirette. Questo ne ha letto soprattutto alcune. Ebbene, il 12 luglio del 2012 viene approvato al Senato con 191 voti a favore, 15 astenuti e il 29. Il 19 luglio del 2012 viene approvato invece alla Camera con 325 sì. Hanno votato sì, 162 del PD, 83 del PDL, 30 del 11, 14 di PD, 11 responsabili, 19 del gruppo misto. Si sono astenuti in 36, 20 del PDL, 13 del PDB e 3 del gruppo misto, hanno votato contro la Lega e 2 del PDL. Adesso, per in Italia, dove dovremmo andare a prendere i soldi per versarli nel MES, visto la situazione? Abbiamo 2.000 miliardi di euro di debito, abbiamo interessi per circa 100 miliardi all'anno, abbiamo. Circa 764 miliardi di entrate e 800 di uscite, però dobbiamo contribuire al MES. L'altro meccanismo invece è il Fiscal Compact, ecco qui l'altro strumento, il patto di bilancio europeo, in che questo è un trattato approvato il 2 marzo del 2012 da 25 dei 27 Paesi dell'Unione Europea. Questi sono i punti che sono previsti all'interno del Fiscal Compact, ovvero l'obbligo del perseguimento del pareggio di bilancio, ovvero Parità tra entrate e uscite, ovvero ad ogni investimento fatto deve corrispondere a un pari importo in tasse. L'Italia ha già approvato il pareggio di bilancio con la legge chiaramente sono state pesanti critiche e malattie dagli economisti internazionali, per esempio qui leggevo un Krugman che ha detto che inserire in costituzione in quinto, il vincolo del pareggio di bilancio potrebbe portare alla vera e propria dissoluzione dello Stato Sociale. Obbligo di non superamento della soglia del deficit strutturale superiore allo 0,5 del PIL. Significativa riduzione del debito pubblico con un ritmo di un ventesimo all'anno fino al rapporto del 60% sul PIL in vent'anni. Impegno a coordinare i piani di emissione del debito del Consiglio dell'Unione con la Commissione europea. Anche qui hanno votato a favore PD, PDL, UDC, contro, Lega e il PDL ebbene io quasi in conclusione che cosa dico ma a qualcuno di noi è stato chiesto qualcosa non ci hanno mai interpellato direi proprio di no noi non siamo mai stati interpellati Rendiamoci conto che la centralizzazione del potere si sta sempre più allontanando dai cittadini è sempre più distante ormai i nostri governi stanno diventando dei veri esaltori di tasse. I cittadini del terzo millennio saranno quei cittadini che lavoreranno sempre di più per tasse, debiti e interessi verso le banche, e sempre di meno per vivere, per viversi la loro vita. Credo che questo noi non ce lo possiamo più permettere, è, è giunto veramente il momento di intervenire, di comprendere quali sono le ragioni che ci hanno portato, le ragioni reali che ci hanno portato a questa condizione che dobbiamo necessariamente combattere. Pertanto arrivo a due conclusioni: ovvero che non è più tollerabile una politica economica decisa fuori dall'Italia, dobbiamo ritornare a una banca centrale nazionale e riacquistare la sovranità monetaria. Questa è l'unica possibilità per la piena occupazione e dopo. Daniele ce lo spiegherà, è una equa redistribuzione del vecchio. Dobbiamo veramente renderci conto che quello che stiamo vivendo non è un incidente di percorso, ma è un percorso sbagliato. Pertanto cerchiamo di riprenderci la nostra sovranità e finalmente ritornare ad essere noi veramente i protagonisti del nostro futuro. Grazie.